Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare le canzoni semplificate al pianoforte. Oggi vediamo un brandy con la pesce di Martino di Sanremo 2023 che è Splash! Ah, canta canta canta! Bene ragazzi, questa canzone si compone di sei accordi in totale che sono Re minore, quindi Re Fa La, poi avremo il Do maggiore, Do Mi Sol, andiamo indietro La minore, La Do Mi, Sol minore andando ancora indietro, Sol Si bemolle Re, poi avremo proprio Si bemolle maggiore, andiamo un po' dentro la tastiera per suonarlo, si bemolle, re, fa, ed infine troveremo anche il la, questa volta maggiore, quindi la, do diesis, mi, e la canzone fa un piccolo intro con questi cinque accordi, e poi inizia. E finestra accesa mentre il vento arpeggia una ringhiera tu vivresti qui per sempre dici che dovrei staccare un po' la mente ma io ritornello, il tempo lo porterò raddoppiato, ma io lavoro Preferisco il rumore delle metro follate a quello del mare Ma che mare, ma che mare Meglio sono nessuna neve Per non sentire il peso delle aspettative Trovate dall'immensità del tempo E poi qua inizia a fare una serie di stacchi Vorrei svegliarmi più tardi al mattino Cambiare vita a baciarti nel grano In me, America Ma l'entusiasmo poi se ne va Questa sera mi nascondo Però per non imbrogliarci con gli stacchi Possiamo suonarla più dritta Vorrei svegliarmi più tardi al mattino Cambiare vita a baciarti nel grano In Sud America ma l'entusiasmo poi se ne va Questa sera mi nascondo Mentre i miei pensieri vanno per il mondo Ma io Ritornello Ma io lavoro Aspettative, travolti dall'immensità del blu Poi qua c'è lo special Sorrido alle Seychelles, mi annoio a Panama La vita imbaccarà, balliamo, vieni qua Tornello. ma io lavoro per non stare con te preferisco il rumore dei cantieri infiniti a quello del mare ma che mare ma che mare come stronze galleggiane per non sentire il peso delle aspettative finale vado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 Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!